Benitalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di End and Group, un'azienda inglese che ha sede anche in Italia e siamo in compagnia di Tarcisio Vergani, il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda Tarcisio, benvenuto a Benitalia visto che questo è il vostro esordio. Sì, grazie Fabio, eh, buongiorno a tutti eh, Sì, questa è la prima volta che noi esponiamo a Venditalia come, come espositore eh, pur essendo sul mercato dal 2015 abbiamo deciso quest'anno di eh, investire maggiormente nel, nel settore e eh, di spingere nuove soluzioni di business intelligence e di telemetria di app eh, per unire e eh, legare l'utente al distributore automatico in modo innovativo spieghiamo in un minuto chi è And, in group e soprattutto, che cosa fa? Allora, Nand Group è stata fondata con l'obiettivo di gestire e innovare tutta quella parte del vending che ritenevamo che ha bisogno di una spinta maggiore. Il vending è comunque un mondo dove vediamo tanta innovazione che continua ad arrivare, ma c'è sempre qualcosa che manca nell'equazione per far sì che questa innovazione sia soddisfacente e successful. NAND si posiziona in modo tale da fornire un hardware che permette di creare una network di gestione eh, remota e online di tutti i servizi che ad oggi sono eh, forniti o, o, o messi a disposizione da diverse eh, realtà, in realtà noi uniamo l'utente attraverso un'app eh, che è estremamente importante sul mercato con eh, le pubblicità sul distributore, con un display, con i tocchi del distributore e facciamo tutta un'analisi eh, di business intelligence che va a eh, non guardare solo il fatto perché la macchina eh, è guasta o non è guasta come normalmente uno pensi alla telemetria. Quando noi andiamo ad analizzare cosa ha toccato un utente, quanta pressione ha fatto sul display che, che prodotto ha selezionato, e tut, abbiamo tutta una serie di algoritmi che sono legati a machine learning che vanno ad adattare la user interface per far sì che in quella locazione il, il prodotto venda, venda di più. Ecco, L'obiettivo non è quello solo di ridurre i costi dal punto, dal punto di vista telemetrico, ma è di cosa posso fare per aumentare di una battuta in quella locazione. Ecco, la, la domanda che noi cerchiamo di rispondere è questa qua. Dunque voi vi ponete come fornitori di servizi, riuscite a ricavare dal Big Data perché di fatto voi andate a ricavare dei dati da tutto ciò che viene fornito dal display eh, di un distributore automatico per migliorare le performance a favore del, del gestore naturalmente corretto sì le, diciamo che i dati che analizziamo non sono, non sono eh, effettivamente eh, i soliti che, che si vedono ad esempio calcoliamo la retail efficiency di un distributore che significa la capacità di un distributore di convertire un touch in una, in una vendita eh, al di là di questo facciamo anche l'analisi eh, del non venduto nel senso che se tu oggi hai un sistema di gestione della, della macchina la cosa che ti può dire è ho venduto tot eh, noi andiamo a guardare effettivamente, tu hai venduto top perché sai cosa hai venduto ma in realtà ci sono tutta una serie di gente che passa davanti alla macchina e non fa nulla oppure va, fa il browse only, eh, oppure arriva in fondo e non, non seleziona, arriva in fondo e non ha il credito ecco tutte queste informazioni qua siamo in grado di restituirle a seguito di una serie di analisi eh, in modo tale da dare suggerimenti per migliorare poi la user experience alla fine Estremamente interessante, ne sapremo di più attraverso un articolo che prossimamente avremo su Vending News, il bimestrale dedicato alla distribuzione automatica italiana e allora per potervi contattare nel frattempo c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno perché le domande da farvi da parte dei gestori sono sicuramente tantissime. Allora, beh, possono comunque tutti contattare il nostro commerciale Alessandro Mondini oppure eh, all'indirizzo info.nanditalia.com Tarcisio, grazie, grazie per il contributo. Noi continuiamo oltre questa grandissima novità presentata qui a Venditalia, ce ne sono tantissime altre che noi continuiamo ad andare a scoprire per voi.